Questo dicembre io ho cambiato il mio computer. Come vi raccontavo in questi due video e infatti, mentre sostituivo la scheda madre, il mio amico Davide, che mi aiutò nelle riprese, mi disse è una questa scheda madre? E io risposi La vendo su eBay. Come... Folti. Folti. Folti. Ed è quello che ho fatto. E quindi, adesso vediamo come è andata a finire la vendita della mia vecchia scheda madre su questo famosissimo sito in cui si fanno aste, ovvero eBay. Prima di cominciare, piccola disclaimer, io non sono ovviamente stato pagato da nessuno, nella fattispecie specie di eBay, anzi. Mi sono presi un sacco di soldi per la mia inserzione, ma procediamo con ordine. A metà gennaio, non ricordo esattamente il giorno, ho messo in vendita la mia scheda madre a schermo vedete mentre io sto riempendo tutti i campi che prevede ebay tra l'altro non so quanti di voi hanno utilizzato ebay in passato parlando di 10-15 anni fa a eh, confronto con quello che oggi è molto più semplicemente qualcosa online perché basta mettere alcune parole chiave che ebay ti precompila eh, i campi fondamentali dell'inserzione ti aiuta col titolo, che cos'è l'oggetto nel caso in cui, e eh, a oggigiorno è molto probabile in passato qualcuno l'ha venduto quindi io a parte ho fatto delle foto che poi ho caricato sulla mia inserzione, ho settato il prezzo di partenza a 99 pence, che non è manco una sterlina, e l'ho lasciato andare per 10 giorni. Ovviamente, per chi hanno avuto un po' di esperienza su eBay, io stesso ho comprato la telecamera che uso per registrare i video su YouTube, l'ho presa su eBay. Si sa che il prezzo finale di un'inserzione si fa negli ultimi minuti. Infatti il prezzo in quei 10 giorni in cui ho lasciato l'inserzione è cresciuto in maniera non importante, per poi chiudersi l'asta. A una certa cifra ma cosa è successo dopo pochi giorni che ho messo l'inserzione ricevo un messaggio da questo quest'utente che ovviamente non vi dico il suo username per proteggere la privacy in cui mi chiede se può farmi un'offerta perché io ho impostato un'asta però se qualcuno mi faceva un'offerta io la potevo valutare e poi vendergliela nessuno mi ha fatto offerte utilizzando il sistema di ebay però quest'utente mi contatta per vedere se poteva fare un accordo con me Ovviamente tutti i messaggi sono in inglese, io proverò a raccontarvi la storia. Io gli dico, infatti, fammi un'offerta. Lui dice, ah, io non so che offerta di fare, polpette. Io dico, guarda, io penso di venderla tra le 160 e le 180 sterline. Dimmi tu cosa mi vuoi fare. Lui mi fa, io ti offro 130. Quando lui mi ha detto questo ultimo messaggio, purtroppo non ho letto la notifica di eBay e quindi me la sono persa. L'asta procede, si conclude a un prezzo poco superiore a 160 sterline, io dico, bene. Ce l'ho fatta, l'ho venduta al prezzo che volevo. Devo intervenire perché ovviamente voi non vedete il nome dell'utente che si è aggiudicato l'asta. E io me lo sono dimenticato di dirlo quando ho registrato il video. Vabbè, faccio questa piccola aggiunta dicendo che l'utente che si era aggiudicato all'asta 161 sterline è lo stesso utente che mi aveva offerto 130. Quindi questo è un dettaglio che mi era sfuggito, però è importante. E adesso proseguiamo l'asta si conclude un giovedì sera il giorno successivo che era un venerdì mi trovavo in un meeting in questo meeting vedo che mi arriva un messaggio da questo utente lo vedo sulle mie mail dico che poi appena finisco questo meeting me la vado a leggere con calma e questo dice la seguente cosa che lui aveva letto male la mia inserzione e quindi voleva cancellare l'ordine io gli dico, guarda, non capisco cosa significa che l'hai letta male Qual è il problema? Io l'ordine te lo faccio cancellare Però dimmi qual è il problema C'è cioè, cos'è che avevi letto male? Perché ero sicuro che avevo scritto tutto chiaro Avevo scritto che la scheda madre era difettosa Perché, come vi dicevo in quel video Non funzionava il canale A della RAM Ma il canale B funzionava tranquillamente Lui fa, ah non ho capito che praticamente entrambi gli slot non funzionavano Io ho detto, guarda, per me l'ordine lo possiamo cancellare Però voglio che lo cancelli tu dalla tua parte Perché non voglio io venditore, avere delle penalità da parte di eBay, perché eBay per la, questa roba cancellare gli ordini è molto diciamo rompi balle e se no mi fanno pure bene, però io ho detto guarda a me mi sembra assurdo questa cosa che tu hai letta male però ora tu mi crei un, un danno perché io do metto questa scheda madre per altri 10 giorni e io perdo del tempo lui inizia a cazzolare dicendo ah non lo posso cancellare perché già è passato un'ora dall'acquisto lo devi che fare tu Ora io non è che cancello subito l'ordine, cioè avevo paura di ripercussioni con ebay e contatto il servizio di di ebay. Gli racconto un po' la storia, loro inizialmente dicono ah ma allora sei tu che non lo sai cancellare? Ho detto no, io lo so cancellare, però io non voglio in realtà cancellare l'ordine e l'utente che me lo sta dicendo dice che non ha letto bene l'inserzione, però io ho detto guardate, controllate, ho scritto qualcosa di sbagliato, si vedeva che la scheda madre della mia inserzione era leggermente difettosa io dico, anche se la mia intenzione non è quella di cancellare l'ordine, però lo faccio. Tuttavia, spiegava ad eBay che io non volevo incorrere in nessuna penalità con l'oro. Perché io uso eBay in maniera sporadica, ma non vuol dire che devo essere penalizzato per qualcosa che non dipende da me. Loro hanno visto effettivamente lo scambio di messaggi e hanno detto, no, guarda, abbiamo visto che è il compratore in, in torto, però guarda, si sì, annulla l'ordine e mi hanno pure detto che potevo fare un'offerta al secondo miglior offerente. Praticamente eBay gestisce l'offerta al secondo miglior offerente da quello che ho capito in questo modo. Un'inserzione del numero di giorni che tu stabilisci viene messa online con un compralo subito al prezzo del secondo miglior offerente. Il secondo miglior offerente riceve un'email che può, può accettare o rifiutare, però da quello che ho capito anche altre persone possono acquistarla, perché alla fine è un'inserzione che è Messa sul sito di ebay Infatti io ho ricevuto anche un'email in cui c'è scritto Guarda la tua inserzione è già online E ho detto quale inserzione? Benissimo L'ho messa io a tre giorni O meglio ho dato io il tempo al secondo migliore offerente di tre giorni di Insomma Decidere se acquistare o no Non si è fatta avanti nessuno ah, Che palle e quindi io cosa ho dovuto fare? Ho dovuto rimettere la scheda madre di nuovo in vendita facendo un'altra inserzione, un'altra asta. Per l'ho fatta solamente per sette giorni, perché me la volevo veramente togliere dalla scatola e anche perché quando l'ho venduta io l'avevo impacchettata e avevo là lo, lo scatolo, da dieci giorni, me la volevo togliere proprio dalle scatole. Benissimo, sono passate altri sette giorni. E come è andato a finire? E ovviamente anche in questo caso il prezzo è stato segnato negli ultimi 3-4 minuti e l'ho venduta a poco più di 100 sterline, quindi io ci ho perso 60 sterline per colpa di questo str***o che è proprio glielo dico proprio in faccia, se è proprio uno str***o. Il nuovo acquirente, senza battere ciglio, dopo poco meno di due ore ha pagato, io dopo due giorni glielo ho spedito e da qualche so adesso è arrivata la scheda madre. E sono contento per questo nuovo utente. Ah, è stata una lunga storia, che però alla fine sono contento, perché sono riuscito a dare una seconda vita, non solo alla mia vecchia scheda madre, ma al mio vecchio processore, e ai due dissipatori che ho messo. Perché un'altra cosa che mi sono dimenticato di dirvi è che io non manco mi ricordo, avevo comprato anche un altro dissipatore che era ancora nel suo scatolo originale, e io manco ricordo il motivo di questa cosa cioè perché io avevo un altro dissipatore messo nello scatolo proprio salvato e quindi io ho venduto non solo il vecchio dissipatore con le ventole ma anche il nuovo dissipatore perché alla fine che c***o ne dovevo fare Benissimo, pinguini io spero che questa storia non solo vi sia piaciuta ma anche in qualche modo completa il ciclo di quei video non solo in cui vi mostravo come riassemblavo il mio computer cambiando scheda madre, processore e anche dissipatore ma anche comunque dà una sorta di conclusione alla storia e speriamo che il nuovo utente riesce a dare una nuova vita alla mia scheda madre. E quindi vi ringrazio per avermi ascoltato fino a questo punto e ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!